Buongiorno e benvenuti in Turchia! Quello che vedete è il Mar Nero, ci troviamo a Trabzon, siamo ospiti dell'ente del turismo della Turchia. Siamo qui per tre giorni per conoscere e visitare la zona. Oggi faremo un giro per la città di Trabzon, in italiano Trebisunda, bellissimo. E uh, invece domani e poi domani saremo in giro per l'entroterra. Uh, tra uh, cascate, vallate, ci dovrebbe essere del rafting se il tempo lo permette, quindi tre giorni di uh, sport e attività all'aperto, oggi si inizia dall'aspetto culturale, quindi let's go! Entra oh, Entrare Ma quasi quasi guarda. Dai, bella eh? roba, yeah, la Silvia super sexy. Beh ovviamente al polpaccio di cosa stiamo parlando? La moschea, meno moschea che abbia mai visto e infatti nasceva come chiesa e poi è stata resa moschea. I minareti non ci sono, l'ho chiesto, poi ho detto ma dove sono i minareti? È stata eletta la torre come minareto. È arrivato il momento quark. Qui è dove? Dormivano i grandi capi turchi. Ci dormiva Ataturk. Uno, <ride> ci cioè, ha dormito due casa Somma, sua. Si sono succeduti. Quindi, qui no, è casa sua, ignorando. Invece, è dove Ataturk si rilassava. Con 4 fucili, 5 room tour della casa di Ataturk. Qui abbiamo bagno con brandina perché non si sa mai che mentre ti fai il bagno, bisogno di un riposino. Di qua invece è la Madonna. Ah, Qui, il, il, il tipico parti, il tè. tè post bagno, <ride> bello però intelligente, <ride> sì. molto, molto smart perché è la dolce lì. poi soprattutto la credenza messa lì, quando <ride> brivo in quel modo proprio. la. Cucina, ragazzi, oddio! Adoro profondamente, guardate che bello! Là dentro, tipo la cucina economica. Oddio! Quest'idea così me la devo pensarla anche per la campagna. Prendi ispirazione da tutto, stupendo. Eh, il frigo Smack. Prima passando col bus abbiamo visto questo parco in mezzo alla vallata Praticamente da sotto i ponti hanno ricavato questo parco ed è da bellissimo, cioè io adesso Come scendiamo Come fare a Genova, con la ristrutturazione sotto il ponte di Genova Sì, non lo sapevo, è bellissimo Ciao coniglio! C'è un coniglio! Trova no, di più se mangiano il pollo, cioè dai No, eh, ci mangi croccantini. le croccantini ecco. <ride> Tu li mangi croccantini? Si mm, no. accattava un po' meglio che a Luna, piuttosto Ehi! Ciao Adelina! Ehi cigno! Uh, codina! Wow! Uh. Uè, come sei egocentrico! Esageriamo! Come siamo egocentrici! Ci facciamo belli! Che pianta sei! Ma bellissimo! C'ha le frangette! È una foglia molto fashion! Oddio, ti vedo attraverso, aspetta Lo so ah, È un filtro Wow Figo. E non è un filtro bellezza, anzi sì Una cosa che amo fare all'estero è andare nei supermercati e vedere la gente come vive Tipo, guardate questi bottiglioni di Coca-Cola Poi Qui abbiamo i dolcetti Ah, guarda il pane, che figata Wow frutta e verdura mi sembra disposta normale questo mi ricorda molto l'Ungheria c'è l'activio adoro c'è preparato per il tè che la Lipton è geniale obiettivamente per il taturco no vabbè c'è il tè taturco ok qualche bustina qualche bustina No, vanno per i bottiglioni loro mm. e abbiamo scoperto che qui la vita rispetto ai nostri standard costa pochissimo perché è tutto questo e ci sono anche prodotti di importazione tra cui Vasa, il Magnum, il Nescafè, eccetera. E c'era anche un Kinder Bueno, ma è già sparito. Un Kinder Pigui, scusate. L'abbiamo pagato meno di 7 euro. Questo fa un po' riflettere sui uh, i salari qui, perché comunque cioè, sono uh, prezzi per noi bassissimi, però di prodotti che comunque. Vabbè! Grazie a avermi tirato tutta la sabbia nelle scarpe. Yeah, it it, yeah. È partita, è partita. Si tuffa, ragazzi! Si tuffa la fascia, con vestiti. È partita, è partita. Yeah. Tuffo, tuffo. Oh eh. Non è fredda! Non sì. non riesci a toglierlo? No, guarda, non. ti preoccupare. Certo. Questa mattina siamo in partenza per la montagna per andare a visitare l'entroterra di questa zona di Trabzon, ma prima ci siamo fermati al supermercato nuovamente, perché ieri mi era sfuggita la tahin la tahin è di qua praticamente di queste zone si tratta della mia amatissima paste tipo burro di eh, sesamo 100% di sesamo e eh, volevo assolutamente assaggiare quella proprio originaria di qua voglio sentire che differenza c'è tra questa e quella che cui sono abituata a mangiare che è quella di coro questo barattolone l'ho pagato 1,50 euro e ah. Questa mattina su per la montagna siamo in arrivo al monastero di Sumela che è stato chiuso per dieci anni in ristrutturazione e riaperto tra tipo dieci giorni quindi siamo super felici di poterlo visitare ed è un monastero molto particolare perché è sempre avvolto un po' nella nebbia, nelle tenebre e quindi c'è un'area di mistero. Quindi che spettacolo, che spettacolo. La strada per, uh, la strada per salire è stupenda, è scavata nella roccia in mezzo alla montagna e super particolare. E infatti ancora un po' in costruzione e ristrutturazione. Ma che figata! Che posto, incredibile. Ma che figata Wow! wow. In questi giorni abbiamo il menù fisso, quindi scopriamo cosa mangiare solo quando arriviamo a tavola. Oggi c'è zuppa di lenticchie. Hai ah, un cucchiaio? No, dai un okay. cucchiaio. Zuppa di lenticchie. E' insalata. Questo pane è super denso, super croccante. La consistenza del castagnaccio figata cheese with corn flour, corn flour. <laughs> oh you have a camera over there? yes very sneaky <laughs> io non mi posso assolutamente lamentare guarda che bellezza no? top? Ah, si mangia bene in Turchia. Perché sono sto io? non visto? mi sembra che tu non lo sia. Modalità rafting. look, look, look. look. <laughs> <laughs> Everybody sit down position, sit, stand up, stand up. Okay? okay. Yes. <laughs> <laughs> Dangerous sit down. Stand up. Hey! Hey! up. hey! Hey, hey! Hey, hey! hey, hey. hey. hey, hey. hey. Team, thank you very much! Oh. <laughs> For the Rocky, the first part is quite simple. This one has just clear colors, but here comes the magic, you have to work harder. <laughs> Okay, are you ready? Wait, wait, wait, no, we are not. <laughs> <laughs> you can do it by yourself as well later on. Okay, it. we say hockuz. Okay. Now it's the lion's milk. Ah. As it is so strong, we need to dilute it with the water so then it's more drinkable. Uh, we'll give you all to try it. If you don't like it, don't give it up. Keep trying. <laughs> Keep drinking. After a few sips Maybe after a glass You will start to like it Yeah, yeah. <laughs> But it has a Day 3 Questa mattina siamo saliti su per la montagna Oggi visiteremo un po' l'entroterra E poi andremo alle cascate Ci siamo fermati qui Perché c'è un rivolo di ruscello Dove si beve l'acqua freschissima Direttamente dalla roccia E noi potevamo non berla? Eh, Ovviamente no Una delle cose che più apprezzo nella vita Bere l'acqua direttamente dalle cascate. Ecco. Anche questo è rivigorente, in soli tre giorni, puoi Vero, fare cose. Miro, assolutamente. Questo è un pochino più salutare. Ma i dolci turchi rispetto a quelli siciliani? No, dai. Beh, da madre, non dico niente. No, sono buoni. Un po' troppo dolci. Sì. Sono sì sì dai, Non sono non paragona... hanno lo stesso non potere. Sono paragona... Non sono paragonato. Non hanno lo stesso potere. Ah, Riescono. Non non no, no, no, no, no. Forse con l'acqua, <ride> dubito. Però <ride> ricca so di bene. minerali. Mille bolle, mille bolle, mille eh, bolle. Allora, siamo venuti nel paesino di Kachkar, che è molto particolare perché è attivo solo d'estate, da maggio a ottobre. I eh, contadini si trasferiscono dalla città, vengono quassù, portano tutti i loro animali, eccetera. E essenzialmente poi tutto ciò che producono lo vendono alle persone che vengono qui e acquistano, quindi formaggi, latte, eh, carne, eccetera qui è tutto chilometro zero essenzialmente, guardate questo proprio paesino di contadini. Noi siamo arrivati qua, lì ci sono qualche casa slash baracca perché sono proprio fatte con niente. Qui c'è questo fiume che praticamente è l'acqua che fornisce tutto il paesino. C'è un bar, eh? quindi non ci si può assolutamente lamentare, deduco che sia anche un'attrazione turistica, quindi comunque un caffè, un ristorante c'è, però vedete come si sono stabiliti lungo tutto il cucuzzolo. Qui è un po' di foschia, va, viene, c'è cioè il sole non si capisce, però è veramente molto particolare. Jim in posizione... è tutto arrangiato si sì. stavo dipingendo casa oh, oh. aiuto sto, posto. sto posto. tutto ok ok possiamo andare o ci sparassal ci siamo voluti un po' addentrare tra le case per vedere come, come si vive qui sono veramente fatte con, con niente guarda una striscia di legno e via di farne, di farne. no aspetta poi torniamo Tombino facciamo così raga fa lo stesso è bellissimo è molto caratteristico e, e noi scappiamo bello eh però bello eh ma da bello lontano giù cosa fa Jimmy? niente per gli esperti del settore lei sta creando un vero e proprio giardino pensile un verde direi estensivo è una cagata quello che sta dicendo si sì, sì, madonna che palla no, io, io pensavo fosse se serio no, cioè tecnicamente starà facendo essere. asciugare le foglie dai, le sta facendo essiccare. So okay, the, okay. the mu yes. eat this. Yes. Ahhhh, spettacolare. Ok, ok, thank you. Thank you. Stanno facendo essiccare il cibo per le mucche. Ecco, ne ho scoperto. Hello, hello, hello. hello Ok, mi to check the c'è la zipline, potevo non provarla? Oh. oh. <laughs> Thank you. Allora, adesso Per fortuna ho un Facebook. Allora guardate dove vi ho portato. C'è. Oh mio Dio! Una delle cose più fide! E dai, andiamo a cercare la principessa di Super Mario. E soprattutto andiamo a sconfiggere questo traghetto. Ok. il ponte di pietra più antico della Turchia. Wow. Buongiorno, questo bellissimo orario. Stamattina a partenza ci hanno fatto trovare un po' di colazione e si torna a casa. Yeah. Porta un caffè? Buongiorno, Nini. Non porta un, ho capito, porta litra credo, credo litra Jimmy. Può. Voi lo sapete che Jimmy parla sempre con tutti, ma in questo viaggio... È un periodo sfortunato questo, è un periodo sfortunato. È da dopo Brucoli che non parla più con nessuno. In Sicilia ho fatto amicizia io, qui io, un po' per la lingua. Sappi che recuperò tutto ciò che ho perso. Con gli interessi. <ride> <ride> Oggi torniamo a casa, sono stati tre giorni bellissimi, abbiamo creato un sacco di contenuti fitness active, cultura, avvicinamento al territorio, tutti siamo super super felici e ovviamente grazie all'Ente del turismo per l'invito. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, scrivetemelo qua nei commenti, commentate così io capisco se questo tipo di video vi piace in questo periodo ci siamo molto dedicati a fare e questi video. E fateci sapere la cosa che più vi è piaciuta di questo video. Uh, che youtuber! <ride> Grazie a tutti, un grande abbraccio, un forte abbraccio, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, ciao ciao!